Uomini e donne Oggi, Rama Lila incinta, è un maschietto. Rama Lila Giustini di Uomini e donne è incinta di un maschietto. Abbiamo conosciuto Rama Lila Giustini a Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice. Alla fine del percorso televisivo, venne scelta dell'attore spagnolo Jonas Berami. La storia tra i due non è andata avanti per molto tempo, nonostante ciò i due sono rimasti in buoni rapporti. Da qualche settimana, sul profilo Instagram dell'ex corteggiatrice, sono presenti diverse foto in cui viene messa in mostra la pancia. I fan però vogliono sapere chi sia il padre del nascituro, ma la sua identità rimane ancora oggi un mistero. Certo è che si tratta di un mistero che si infittisce, perché l'ex corteggiatrice, nonostante le innumerevoli domande ricevute, non ha fatto nessun nome. Tra i vari commenti, poi, c'è chi si chiede il sesso del nascituro. Ebbene oggi possiamo confermarlo, nascerà un maschietto. Chi scrive, speriamo sia una femminuccia deve rassegnarsi. Quindi, perché Rama Lila è incinta di un maschietto? Chi è, però, il padre di questo bimbo? Tra i vari selfie, book, fotografici e foto in compagnia delle amiche, spunta una foto in compagnia di un uomo. La foto in questione risale allo scorso luglio e ritrae Rama Lila a pranzo con un uomo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne però non vuole sbilanciarsi più di tanto. Già nello studio televisivo, infatti, aveva dimostrato di essere molto riservata, tanto da confondere Jonas. L'ex tronista ha preteso molto dalla Giustini ma, alla fine, non si è fatta conoscere al 100%. La ragazza ha stupito tutti persino alla scelta, presentandosi con un passeggino e un peluche, Zenzi. Il padre del bimbo che aspetta non è Jonas, certo è che quel passeggio ora deve tirarlo nuovamente fuori. Gli auguri di Jonas Berami. Nonostante la storia tra Jonas Berami e Rama Lila Giustini sia finita poco dopo luscita insieme dal programma di Maria De Filippi, i due sono molto amici. Lei ha tifato per lui durante la partecipazione alla scorsa edizione dellIsola dei Famosi e ora, dopo aver saputo che la sua ex fidanzata è in dolce attesa, scrive, ma non chiedetemi di accettare per Rama Lila un figlio diverso da Zenzi. Non posso, non ci riesco, è troppo anche per me.